Hi, good morning. good morning. Where are you from? Israel. Israel, Yossi, tov me od. me od. Io so, io dio romano. Know, e sono romano da tempo, dei tempi dell'antichi. Hello, souvenirs. Manno che se magnaveno le fighi e ancora non si parlava monticiano. New York, Grazie. questo uccellino è È andato via. È andato là. Lo vedi quel segno lassù, lassù? I cancelli erano lo spazio fisico che separava la zona degli ebrei dal resto della città. Gira dall'altra parte, bucate bene. È una giornata negra, sera mia, è tenucinico, accanto a me, tanto me si calla. Che malo c'è, dopo da bevere non malo caffè.